Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a un nuovo approfondimento di informazione fiscale. Eh, con noi oggi il giornalista Tommaso Gavi. Buon pomeriggio Tommaso. Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a tutti. Allora, il tema di oggi è il super bonus. Si sta parlando molto negli ultimi giorni. Ieri sera il Ministero dell'Economia ha pubblicato un comunicato stampa eh, relativo alla scadenza tra le altre cose, eh, del termine per le villette unifamiliari, eh, cosa ci sai dire Tommaso sulla scadenza e sulla proroga? Sì, come giustamente anticipavi Francesco, il tema del superbonus è un tema caldo ormai eh, da molto tempo e le discussioni proseguiranno anche oltre questa settimana. La notizia di ieri è la pubblicazione del comunicato stampa da parte del MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eh, proprio a ridosso eh, di una data importante, quella del 31 marzo, ossia di oggi, eh, una data che eh, sulla carta eh, diciamo, accoglierebbe due scadenze eh, la prima, come giustamente sottolineavi, è eh, quella delle unifamiliari e eh, la seconda è quella della comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alla cessione dei crediti. Eh, partiamo quindi eh, dalla proroga per le villette unifamiliari, eh, la scadenza sarà rinviata al 30 settembre 2023, eh, su questo tema c'è stato un tira e molla potremmo dire in Commissione eh, Finanze e eh, poi diciamo... Eh, le date in ballo erano quelle del 30 giugno e del 30 settembre. Alla fine eh, si è deciso per la proroga di sei mesi e la decisione eh, è arrivata anche con l'approvazione eh, della Camera eh, proprio di, di ieri. Per l'ufficialità si dovrà attendere però l'ultimo passaggio, quello eh, al Senato. Eh, la notizia è importante perché eh, il comunicato stampa del MEF è eh, la prima notizia di un'istituzione, di una fonte istituzionale eh, che appunto anticipa eh, una delle regole che poi entreranno in vigore con la legge di conversione del decreto 11 del 2023 che è stato pubblicato lo scorso 16 febbraio, quello per intenderci che eh, blocca la cessione del credito per eh, i nuovi lavori. Eh, quindi da questo momento possiamo dire che eh, in parte è arrivata un'ufficialità sulla proroga e la data sarà quella del 30 settembre, sei mesi in più per i contribuenti per ultimare i lavori e ovviamente per i bonifici relativi alle spese che eh, potranno essere sostenute fino a tale data Perfetto, e per gli anni scorsi eh, c'è stata la possibilità di remissione in bonus quindi di effettuare la comunicazione eh, oltre il termine previsto con il pagamento di una sanzione sarà prevista anche quest'anno? Esatto, questa è un po' la seconda anticipazione del comunicato del MEF, un altro tema su cui si è discusso molto proprio per i problemi legati ai crediti incagliati e per i molti contribuenti che non sono riusciti ad effettuare la comunicazione della cessione del credito eh, all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 eh, l'originaria data di scadenza eh, ogni anno è eh, il, il 16 di marzo eh, su questo però era arrivata una proroga dal decreto mille proroghe che aveva spostato appunto la scadenza alla data odierna quindi 31 di marzo eh, ci sono però stati ulteriori rallentamenti e la difficoltà soprattutto per qualcuno per trovare un acquirente di queste somme eh, per cui eh, molto probabilmente a questo punto potremmo dire è stata confermata anche in via eh, ufficiale, eh, ci sarà la possibilità per questi contribuenti di utilizzare la remissione in bonus. La remissione in bonus è un istituto che permette di eh, sanare in un certo senso il mancato adempimento e permette di eh, effettuare la comunicazione eh, entro la data del 30 novembre 2023 che coincide poi con la data di scadenza della dichiarazione dei redditi. Eh, si dovrà pagare una sanzione se eh, tutto ciò è previsto come lo scorso anno e la sanzione sarà di 250 euro. Però la buona notizia per i contribuenti che non sono riusciti a cedere le somme che non perderanno eh, l'agevolazione edilizia ma eh, potranno effettuare anche oltre il 31 di marzo oltre oggi eh, la eh, comunicazione all'agenzia delle entrate e quindi cedere finalmente questi crediti molto bene quindi come dicevi tu Tommaso eh, il ministero dell'economia ha fornito alcune anticipazioni su quelli che saranno i contenuti della conversione in legge del decreto numero 11 del 2023, allora sai darci qualche particolare in più su qual è l'iter del provvedimento in esame in Parlamento? Sì, eh, allora diciamo che eh, da questo punto di vista le, le anticipazioni sono proprio legate al fatto che eh, questi correttivi al decreto 11 del 2023, non sono ancora stati eh, approvati ufficialmente. Eh, come eh, ogni decreto, lo scorso decreto che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale eh, il 16 febbraio, eh, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento. Eh, molto del lavoro è stato fatto dalla Commissione Finanze della Camera, eh, molto probabilmente con la prossima settimana si chiuderà eh, tutto l'iter parlamentare, di conseguenza eh, verrà pubblicato poi in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione eh, del decreto con molte misure correttive eh, di cui eh, due sono state appunto anticipate dal comunicato del MEF, ma ce ne sono appunto molte altre. Molto bene, quindi in settimana avremo nuove informazioni e nuovi dettagli, eh, ricordiamo che sulle pagine di informazione fiscale potete trovare tutti i dettagli, tutte le notizie del giorno dopo giorno e vi invitiamo a seguire il canale YouTube per eh, tutte le ultime novità. Da me e da Tommaso un saluto, arrivederci. Arrivederci.